perché oggi c'è stata una conferenza stampa all'interno del deposito ATAC di Torpagnotta per presentare dei... Eh, dei nuovi filobus allora è con noi, ma non solo questo evidentemente insomma si parlerà di molte cose con Enrico Stefano che è in linea con noi Enrico Stefano, Presidente della Commissione Mobilità Roma Capitale e prossimo partente alla Maratona di Roma scusami, questo lo devo dire sempre Enrico, buonasera buonasera a voi, buonasera sei pronto, sì, per il 2 aprile, mi raccomando eh poi i giorni precedenti cominciano un po' uno a ripensare se si è allenato abbastanza, se non si è allenato insomma eh i giorni so. precedenti sono sempre un po' di riflessione però eh vabbè, no, eh. in ogni caso è un'esperienza straordinaria Senti allora che avete fatto oggi perché la presentazione di questi 16 filobus, no? eh, erano nuovi o erano là che non erano utilizzati? No, in realtà era più di un anno che stavano ormai quasi marcendo nel deposito l'Atac di Torquagnotta e diversi anni che erano fermi nella città dove la casa costruttrice le aveva realizzati, quindi erano eh, diversi anni, 3-4 anni che questi mezzi erano pronti, acquistati, ma, ma praticamente, praticamente fermi. Noi siamo riusciti a recuperarli e a metterli in esercizio eh, provvisoriamente sulle linee eh, 60 e 80, perché poi questi filobus in realtà nascono e vengono acquistati per essere messi in esercizio sul sul corridoio filoviario Eur-Laurentina e Eur-Tordecenci. Il primo di, due, di questi due corridoi Eur-Laurentina diciamo che sarà uh, consegnato e aperto entro la fine di quest'anno, diciamo, al massimo all'inizio del prossimo. Perché non erano, non erano stati utilizzati? Beh, diciamo per um, dei problemi principalmente burocratici che abbiamo affrontato e superato perché appunto sono stati acquistati per essere messi in esercizio su questi corridoi fluviari, però questi corridoi hanno subito dei ritardi enormi nella realizzazione dei lavori uno dei due è addirittura il corridoio di Autor De Cenci ancora deve essere eh, progettato in via, in via definitiva mentre i lavori appunto del corridoio di Laurentina sono uh, andati avanti con con enorme ritardo considerate che sono dei lavori che sono iniziati Adesso non vorrei sbagliarmi, ma nell'ordine di grandezza quasi da una decina uh, di anni. Quindi eh, nel frattempo siamo che questi mezzi stavano, rischiano di diventare inutilizzabili, abbiamo dovuto superare un pochino di uh, difficoltà burocratiche perché vengono acquistati per essere utilizzati su quei corridoi, uh, c'è un contratto di manutenzione full service in essere, quindi insomma, non sto più a raccontarvi tutte le trafile, però siamo riusciti a mettere in esercizio e avere dei mezzi, insomma, nella situazione di ATA che conosciamo tutti e avere dei mezzi fermi era veramente un delitto che siamo riusciti invece a, oh, a Situazione di Atac, scusami Luigi, perché a questo punto c'è da chiedere perché prendono fuoco gli autobus, ne sono, insomma, sono, si sono incendiati per autocombustione ben 16 dall'inizio dell'anno, se non ricordo male il numero. Sì. Sì, e oltre alle indagini interne di rito che stiamo facendo, io ogni volta che avviene questo mi faccio inviare tutti i documenti dell'azienda da APAC, li leggo, li faccio leggere, a, li leggo a schema degli esperti eh, e così via. Eh, C'è un tema fondamentale che è quello che comunque APAC ha un parco autobus vecchio. Eh, considerate che più della metà degli autobus di APAC è arrivato a fine vita tecnica, ha più di 12 anni e quindi eh, tendenzialmente è a fine vita tecnica. Quindi. C'è un lavoro enorme da fare, anche da questo punto di vista ci stiamo impegnando, l'abbiamo detto anche oggi, tra autobus che devono arrivare in, nel corso di quest'anno e autobus che abbiamo messo e acquisto di autobus che abbiamo messo a budget da qui ai prossimi anni dovrebbero arrivare diverse centinaia di autobus che dovremmo cominciare a svecchiare la flotta che ormai diventa una priorità assoluta non più rimandabile se vogliamo continuare ad offrire un servizio di, di trasporto pubblico Per tornare al discorso di apertura le chiedo perché sicuramente avrà letto anche lei un po' di agenzie in questo caso un po' di polemica politica che non manca mai eh, da, da parte del Partito Democratico in questo, in questo caso una messa in scena per spostare 15 filobus con garanzia scaduta ma nessuna accelerazione sul corridoio laurentina eh, arriva questa dichiarazione da una nota della consigliera del partito democratico capitolino l'aria piccolo vuole rispondere a questa piccola grande polemica la consigliera Laria la piccolo è membro della, della commissione trasporti e quindi ben saprà che il tema del corridoio laurentino l'abbiamo già affrontato in commissione trasporti in autunno e torneremo sul tema da qui a due settimane, è già convocato un'altra commissione. I lavori proseguono con qualche difficoltà aggettiva che nasce però eh, nell'impostazione del, del progetto perché eh, è stato, fu suddiviso in tratte ogni tratta eh, essere, alcune tratte devono essere costru, costruite da alcuni costruttori come opere a sconfuto, quindi cioè, ci fu tutta una complicazione enorme burocratica con il quale fu proprio costruito l'impianto di questo intervento che però eh, stiamo con enorme fatica cercando di gestire, quindi ripeto, come abbiamo già detto eh, i lavori dovrebbero concludersi per la fine di quest'anno al massimo l'inizio del prossimo, quindi non c'è nessuno, insomma, procediamo eh, con il massimo dello sforzo per aprirlo quanto prima, quindi non, oh, non lei capisco sta... veramente non, non capisco la, in un giorno come questo di oggi non che, la polemica politica sinceramente non l'ho proprio compresa, perché è stato un risultato, ripeto, per la città perché voi fare Stefano, lei è stato l'opposizione quindi eh, no, lo no, sa ben, certo. lei lo sa benissimo come funzionano le però, no. quindi non quindi non, non però lo devo quando era l'opposizione mm. sapevo riconoscere quando oggettivamente era stato fatto un qualcosa di, di costruttivo poi considerate se dato che ogni filobus ci è costato mezzo milione di euro quindi considerate appunto quale spreco enorme era continuare a lasciarli eh, fermi in deposito a marcire poi perché un mezzo meccanico se non si muove poi ci sono tutti dei deterioramenti che avvengono Oh, a proposito di polemiche, sì. la polemica suscitata dal, dal servizio delle Iene su presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione eh, della lista, allora che, eh, che, che, cosa, che cosa dite, che cosa dici Enrico? No, assolutamente, lo, lo abbiamo spiegato anche, anche oggi, che non c'è nessuna, nessuna illegittimità e le firme sono state raccolte regolarmente, insomma, quindi non, uh, non, è, non ci sono stati degli errori che hanno inficiato la regolarità e la legittimità della, della lista, insomma, quindi uh, andiamo avanti anche nonostante questa notizia che mi sentite oggi magari ha coperto una notizia forse appunto ben più importante come era quella dei, dei filobus che, che si riuscite ma è una, da... è una questione più di forma che di sostanza Stefano, secondo lei, nel senso che in realtà non si parla di firme illegittime o firme false, no? tanto per chiarire a chi ad esempio sì, sì, sì, non ha no, visto assolutamente. il servizio delle Iene piuttosto che la replica che è arrivata anche dallo stesso sindaco che è stato raggiunto sin sulla neve dall'inviato delle Iene, però c'è cioè, il sindaco che a un certo, non le chiedo di commentare le parole del sindaco, però il sindaco giustamente dice, io in quel momento Ricoprivo un ruolo preciso che appunto era quello di occuparmi della campagna elettorale. Di conseguenza dovete chiedere al delegato del movimento certo. che si occupava dell'iter amministrativo. Lo stesso servizio delle Iene eh, fa riferimento, chiama in causa due diversi eh, esponenti di diritto amministrativo e eh, in realtà si dice beh effettivamente non c'è una legge che dica che le firme eh, dovessero essere raccolte entro il 23 2020. quindi diciamo che forse un pochino più di precisione poteva essere fatta da parte vostra metto, la metto così guarda se tu sei d'accordo no. la risposta se vogliamo sentire anche certo. la raggi che cosa ha detto Perfetto. stamattina proprio a margine della presentazione dei filobus infatti allora sì, a sentire la presunta irregolarità delle firme per la sua candidatura sì l'abbiamo letto non solo sono anche, come avete visto sono anche venuti in montagna abbiamo sempre risposto tramite i delegati di lista che sono peraltro due avvocati mi hanno rassicurato comunque effettueremo anche le ulteriori, gli ulteriori accertamenti e verifiche ma da quello che mi viene rappresentato dai miei stessi delegati non c'è alcuna irregolarità. quindi è tranquillo no? sì. grazie, grazie. grazie. Eh, questa è la risposta di Virginia Raggi appunto era accanto a Enrico Stefano insomma è quindi diciamo è strumentale questo, secondo voi questo servizio? Mm, mi sento di dire magari di sì, non, posso, non voglio, ripeto, c'è la libertà di informazione, la libertà di pensiero in Italia, quindi ognuno può fare i servizi che vuole, però io magari mi focalizzerei su, su aspetti più o del merito. Un servizio merit, che prende spunto però da un consigliere d'aula, insomma, da Alessandro Norato, giusto? Mm, questo non, non lo il so. Servizio, eh, il lo... servizio viene... Eh, allora, io vi confesso che ancora non l'ho visto il servizio. <ride> no, per e... essere precisi. E... Allora, ci mancherebbe. Ripeto, io non è che io sono sempre aperto a... al dibattito, al dialogo, alla giusta tensione che poi c'è tra maggioranza e opposizione e così via. Però mi piacerebbe che questa tensione fosse convogliata sui fatti. Sono mesi veramente che sentiamo parlare di firme, che sentiamo parlare di nomine, che sentiamo parlare di cose. Io sarei ben felice di, di parlare nel merito di, di quello che stiamo facendo, magari stiamo sbagliando su tante cose, ma parliamo di quello che stiamo facendo, nei fatti, per, per la città. Ovviamente è un appello così che lancio un po'. Io in generale non, non, mi, non, non ce l'ho con è, voi, si mancherebbe. Una, no, no, ma io, io, io per quello che conta sono d'accordo con, con Stefano, lo dico subito perché. Cioè, comunque è una cosa strana, non lo so se me lo può spiegare Stefano, perché attaccare il Movimento 5 Stelle sul rispetto formale delle regole è proprio, non lo so, mi sembra eh, così, un, non lo so, è un, un tentativo praticamente inutile, mentre volendo, come dice lei, e eh, adesso torno a darle del lei, eh, <ride> mentre no. si può discutere sulla politica, sulle decisioni concrete, dice ok, eh, allora Atac esatto. funziona bene o funziona male, ama ah, funziona bene o funziona male, ma ma eh, insistere sul rispetto formale delle regole a me sembra francamente una, un esercizio autolesionistico da parte sì, sì, sì, di chi lo lui. fa. Sì, sì no, lo, lo, fatto, lo dico in primis per chi, fa, per chi fa opposizione, insomma è sempre utile farlo, farlo nel merito dei, dei fatti, che ripeto non è che siamo perfetti e sicuramente facciamo errori, e magari su questi si potrebbe discutere, ma, ma e poi, altro anche che stancare i cittadini polarizzarli ancora di più perché poi si avranno sempre di più posizioni estremiste da una parte e dall'altra e poi appunto si allontanano i cittadini da quello che dovrebbe essere il vero dibattito politico e sul bene della città, insomma quindi ripeto il mio è un appello un po' in generale e spero che i colleghi di opposizione mi ascoltino. Ecco. Stefano tanto è sul bus, mi pare di capire, sul servizio di trasporto pubblico, giusto? Sì, no, in questo momento. No, la sen no sto... sentivo. sentivo. No, via del corso, sto camminando, però no, non sto, sto sull'autobus. Ho no. un proseguimento di camminata e allora, si sta allenando per la maratona anche ma è, oggi. Perché... bocca lupo per la maratona del 2 aprile. Oh no, aspetta, ma, ma è stato raggiunto? alla fine sta accordo per i maratoneti che vanno colpetturati? Sì. Col per parlare tanto nel merito e purtroppo ancora no. Mannaggia. Ero in contatto, mi ero aggiornato sul tema l'ultima volta venerdì pomeriggio Ma e ancora siamo riusciti a sbrogliare allora, questo aspetto. E oggi appena posso rifaccio anche dai. il punto. No, perché? Oggi. perché insomma, eh, no. tanta gente arriva dall'estero, insomma, e comunque arrivano dal resto del mondo. un messaggio anche eh. per l'Avac è quindi... eh, certo, no. cioè, chi si presenta col pettorale prende e passa tranquillamente, dai, no? Ma se è, è stato fatto tutti gli anni, poi tra l'altro, bisogna ma pure infatti, sulla bontà dell'iniziativa. Non, non discuto, certe volte, appunto, eh, lo dico per spiegare non per nascondermi che spesso c'è sulle cose più semplici e banali in realtà dietro c'è una burocrazia e non sempre facilmente gestibile insomma. grazie Stefano, buona giornata grazie Buon a voi grazie. scusate, ma mi è presa questa botta di schizofrenia alle volte gli dicevo Enrico ma era quando c'era la diciamo... era il maratoneta, il maratoneta Stefano che in, me, sì, che, in ma... che in me il maratoneta Stefano con eh, il maratoneta Stefano, Stefano esatto, mm, poi okay. c'era un discorso diciamo di istituzionale e l'ha sottornato a, eh, a dare del lei, Insomma, scusate la schizofrenia però si no, comprende va detto, va detto che con Enrico Stefano sarà sempre dato del tu. quindi eh, sì però è sbagliato secondo me è sbagliato ah, perché sì, beh, lo sai io sono molto istituzionale eh, con tutti io do del lei anche ad opinionisti di radio radio lo sport che so anni con i quali parlo ma io sono un caso veramente più, più unico che raro allora 3775